Salve a tutti ragazzi, guardate benvenuti in questo nuovissimo video Allora, iniziamo col dire che oggi è appunto venerdì e sarebbe dovuto uscire un nuovo episodio di Telos Principle Allora, all'interno del canale le cose stanno, diciamo, almeno da parte mia stanno leggermente cambiando poiché ho deciso di non portare più avanti la serie di Telos Principle Per quale motivo? Allora, prima di tutto, mh, devo dire che il gioco... Per quanto sia bello, infatti continuerò sempre a consigliarlo come gioco, infatti lo ritengo ancora adesso probabilmente uno dei migliori puzzle game mai creati, il gioco purtroppo non è adatto a parer mio per YouTube perché giocato singolarmente il gioco è fantastico, non, eh, non c'è altro da dire, è veramente fantastico il gioco. Purtroppo però è un gioco a cui bisogna stare dietro diverse ore a leggere i vari documenti che ti vengono proposti a alcuni, alcuni, diciamo, chiamiamo enigmi Non sono proprio semplicissimi ecco. Quindi ho deciso di, di, lasciare, di lasciare Perché è un gioco che continuerò a giocare personalmente Ma non porterò più sul canale di YouTube Che altri giochi porterò? Allora, non lo so ancora esattamente Inizierò probabilmente a fare dei video su Call of Duty 4 Che è uno appunto dei, dei miei giochi preferiti Quindi pensavo appunto di farci un video Magari mentre facciamo una 4v4, una 5v5 Ecco portarvi appunto sul canale un contenuto mh, differente, magari con altri membri del team visto che attualmente ognuno fa la propria serie e diciamo non facciamo mai video insieme, da una vita che non li facciamo magari portarvi un contenuto del genere mh, al posto delle mie serie, probabilmente non lo so una cosa sicura, oltre ai video di Code 4 è il fatto che io al momento abbia annunciato una serie e non l'abbia mai fatto, sia quella di Minecraft allora, volevo un attimo spiegare cos'era successo No, quella, di quella serie di Minecraft che avevo annunciato non l'ho fatta per vari motivi Semplicemente perché già due episodi alla settimana di Telos Principle a me personalmente pesavano Già per il fatto che io tendenzialmente cazzeggio e poi all'ultimo mi ricordo che devo registrare Quindi tutto ricorso, no? purtroppo però c'è da dire che stavo pensando di portarlo un'altra serie, di occupare la domenica appunto che è il giorno in cui nessuno di noi pubblica niente quindi il canale rimarrebbe vuoto, stavo pensando, non ne sono sicuro, è un altro progetto che mi è venuto in mente allora ragazzi c'è da dire una cosa, che io non sono una persona che ama tantissimo fare delle serie almeno che non siano serie tipo momenti epici o momenti tipo in cui vi incazzo nei giochi perché? Perché non sono un tipo che segue tanto un gioco Inizialmente io ho molti giochi single player Li gioco tipo i primi due giorni Anche 20.000 ore E poi dal terzo giorno non, non le cago più Purtroppo fa parte di me delle volte E capisco che alcuni giochi dopo un po' per me possono diventare noiosi Come ho già detto non è il caso di The Prince, poi Continuerò a giocarlo personalmente Ma portarlo sul canale era troppo noioso Alcuni episodi rischiavano di diventare troppo noiosi e se io non avessi voluto fare, diciamo, leggere tutti quei documenti il gioco inizia... avrebbe iniziato a non avere più un senso. Quindi, purtroppo è stata una... una scelta quasi obbligata, ecco. Io vi consiglio comunque di acquistarlo, si trova anche a meno di 10€ euro su vari siti di chi online, e ve lo consiglio assolutamente, ecco. Questo video è inoltre intitolato Un nuovo inizio per un motivo: ho deciso di mm, cambiare genere di video. Quindi abbandonare come già detto le serie perché Oltre al motivo che spesso e volentieri magari poi col tempo potrei appunto decidere di abbandonarle per vari motivi cioè, passare più a delle... O, più delle serie ecco ma non riguardanti una storia magari serie multiplayer oppure di, di qualche gioco in particolare che però so benissimo che ehm, diciamo mi ne ha voglia di giocarci e soprattutto che non sia noioso il gioco, spesso e volentieri giochi noiosi col tempo, diciamo che su YouTube non, a pari mio non è che vadano moltissimo, eh, non è che vadano appunto molto bene. È per questo che adesso dovrò valutare la scelta, allora indubbiamente eh, il, prossimo, il prossimo video sarà martedì, 99 su 100 sarà un video di Cold 4 e dovrei già appunto, ho già un'idea su cosa fare ecco, 99 su 100 è Code 4 ne sono, ne sono quasi sicuro. E, e poi si vedrà perché col tempo magari riuscirò a trovare qualche altro gioco o, oppure qualche altra serie appunto da portarvi attualmente comunque <coughs> vi ricordo che abbiamo cambiato appunto eh, tutti i giorni su cui facciamo i video eh, in particolare non è che io li abbia cambiati tantissimo prima ero <coughs> mercoledì e la domenica, adesso sono passato al martedì e al venerdì uh, semplicemente ci siamo riorganizzati all'interno del team ecco eh, nel caso non ho passi video semplicemente o non ho avuto tempo perché io vi ricordo ragazzi che sono una persona che vede YouTube anche se siamo piccolissimi come il canale vede YouTube come una passione però non è una passione forzata cioè se io non me la sento di fare un video perché sto male non ne ho voglia mi è successo tale cosa non lo faccio mm, non mi sento forzato ecco quindi a volte potrebbe succedere che manco dei giorni perché o non ne ho voglia oppure non vai a capire ci possono essere vari motivi per cui una persona non può registrare. Detto questo ragazzi direi che è un nuovo inizio per me, È un nuovo inizio anche quindi per una parte del DAT team. Vi ricordo comunque di lasciare mi piace e condividere il video. Facebook e Twitter in descrizione. Qua dato canale DAT team. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.